ciao ragazzi buongiorno bentornati in questo nuovo video oggi vi parlo di nuovo di escape welt l'ultima volta vi avevo mostrato un puzzle un escape box che era davvero meravigliosa molto dettagliata molto particolare che sembrava in tutti i sensi una piccola opera d'arte nel video di oggi vi mostro un puzzle diverso perché questa volta non è un escape box ma un puzzle molto molto particolare. Per chi non conoscesse Escape Welt, Escape Welt è un'azienda tedesca che si trova a Lipsia. Inizialmente l'azienda aveva sul territorio di Lipsia alcune escape room che eh, con il 2020 e l'arrivo della pandemia non hanno eh, avuto modo di lavorare e quindi si sono evoluti creando delle escape box dell'escape room a domicilio quindi delle escape box che sono appunto queste box di legno che eh, vi ho mostrato negli altri video se non l'avete visto ve lo lascio qui nel pallino informazione così capite bene di che cosa sto parlando queste escape box non sono altro che delle box di legno appunto che eh, hanno come scopo eh, riuscire ad aprire cercando di risolvere dei quiz dei rompicapi, dei puzzle insomma sono delle box molto intriganti che allenano la mente e sono box che potete riutilizzare più volte Ovviamente la soluzione rimane sempre la stessa però potete proporlo ai vostri amici e parenti Il gioco è molto divertente Questi puzzle sono estremamente belli come vi dicevo prima sono delle piccole opere d'arte Sono completamente fatte in legno e sono fatte a mano E sono un ottimo gioco da poter realizzare anche in gruppo quindi se volete passare una serata in famiglia o, tra, o con gli amici, insomma potete tirar fuori una di queste box e cercare di risolverla tutte insieme, il divertimento è assicurato e inoltre sono così belle che potete anche collezionarle. Nel video di oggi però non vi mostro una box ma... Un puzzle molto molto particolare il puzzle in questione è questo e in legno anche questo qui ma come vedete i pezzi sono pezzi diversi dai classici puzzle a cui siamo abituati in questo puzzle infatti non c'è un'immagine da ricomporre ma bisogna riuscire ad incastrare tutti i pezzi all'interno della sua cornice la cornice è un quadrato di 20 x 20 e contiene 44 pezzi diversi dicono che questo puzzle sia per dei giocatori avanzati infatti la difficoltà è di 4 su 5 ogni uh, puzzle ogni box che contiene il sito di escape Velt ha una difficoltà che viene assegnata su 5 punti e questo qui è ehm, 4 su 5 quindi un puzzle piuttosto impegnativo la difficoltà sta appunto nel fatto che non c'è un'immagine che vi può orientare e per ricomporre il puzzle ma dei pezzi appunto che vanno incastrati tra, tra loro di cui bisogna avere una mente logica e, ed un'immaginazione tridimensionale e loro dicono che dovrebbe essere risolto in 2-3 ore, io in realtà um, anche per la box uh, che vi ho mostrato nel video precedente c'era scritto che uh, si realizzava in poco tempo, in realtà ci ho messo molto di più, quindi secondo me il tempo è un po' relativo, dipende da persona a persona, comunque se non riuscite, se avete problemi, se vi bloccate, dietro ci sono i codici QR che vi portano in una pagina web con consigli utili per aiutarvi insomma a risolvere i vari puzzle questo puzzle dal momento che ha pezzi piccoli è sconsigliato per i bimbi più piccoli però in realtà va bene sia per grandi che per piccoli insomma è ispirato ai giochi Montessori, e niente, io direi di aprirlo e di vedere come è fatto dentro, questa è la parte del puzzle in cui c'è appunto la spiegazione e la storia di questo puzzle, questa invece è la scatola, qui dietro ci sono le stesse informazioni che c'erano sul, sulla copertina di prima, insieme al QR code. E appunto come vi dicevo prima è molto molto importante eh, per riuscire a trovare la soluzione dei puzzle nel caso vi blocchiate. All'interno c'è anche il solito dei plant dove vi mostrano tutti i puzzle di escape Velt. Se vi interessano questi prodotti trovate il link giù nell'info box e anche il mio codice sconto. L'azienda propone due shop in cui acquistare i loro prodotti. Uno è il loro shop online, il loro sito ufficiale e l'altro è il loro shop su Amazon. Quindi potete scegliere dove acquistare appunto i loro prodotti. Giù vi lascio comunque anche il mio codice sconto. Quindi se volete, se vi piacciono, se volete provarli avete anche uno sconto Uh, sui prodotti in più nei loro shop trovate comunque sempre molte promozioni soprattutto quando comprate uh, più puzzle insieme gli sconti sono molto convenienti nel deppliant c'è scritto di uh, realizzare questo puzzle in compagnia anche o anche da soli ma di farlo in un, un grande tavolo in modo da avere tutti i pezzi sotto controllo apriamo adesso il puzzle ed eccolo qua come vedete ha un sacco di pezzi tutti diversi sembrano come dei tubi che vanno incastrati tra di loro questi sono appunto i pezzi come vedete sono molto molto particolari e la difficoltà sta appunto nel non avere nessun tipo di riferimento per riuscire a risolvere il puzzle, se non a quei pochi pezzi, insomma, che sono diciamo già incollati alla cornice che vi servono come punto di partenza per iniziare il puzzle. E niente, quindi se vi va a sperimentare un puzzle diverso dal solito, diversi da quelli classici, più intriganti, che vi aiutino ad allenare la mente. Questo credo che sia un puzzle adatto a voi, se volete fare un regalo originale, diverso dal solito, questo qui andrà benissimo, se volete mettervi alla prova con qualcosa di nuovo, con qualcosa di diverso, non vi resta altro che provare uno di questi, io da quando li ho provati me ne sono completamente innamorata, quando ne riesco a finire uno non vedo l'ora subito di iniziare uno nuovo e niente con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link che vi possono servire sia il loro shop sul sito ufficiale che il loro shop su Amazon, il codice sconto con tutte le informazioni se vi piacciono questi tipi di puzzle diversi dal solito Fatemelo sapere sotto nei commenti, ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete parlare con me mi trovate giù nei commenti o nel mio profilo Instagram. Io vado a fare il mio nuovo puzzle, vi tengo aggiornati su Instagram. Niente, con questo è tutto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!